Ciao a tutti, io sono Phantom, questo è il mio canale e oggi faccio questo video per dirvi che farò partire una nuova rubrica sul mio canale, un nuovo format, si chiamerà a me i problemi, ovvero vorrei instaurare un rapporto con la community, cioè ehm, io faccio tutorial come potete vedere sul canale, ehm, però non conosco effettivamente tutti i problemi eh, degli utenti, e quindi basterà da oggi in poi che commenterete sotto questo video sotto qualche altro video un problema che avete hardware software e in pratica io proverò a risolvere il problema nel caso in cui dovrei riuscire a risolverlo farò un tutorial su come ho fatto e lo pubblicherò su youtube ovviamente la cosa vale sia per console che per pc e ho fatto anche questo video perché ho cambiato la intro e commentate anche per quello se vi piace o non vi piace era meglio quella che c'era prima eccetera eccetera e mettete un like iscrivetevi al canale e attivate la campanellina bella raga ah vi lascio la intro fatemi sapere